Allora io vedo passare la camionetta dei fascisti e tedeschi che va su e siccome la sciopero c'erano tutti i contadini e va su e continua è andata invece a casa degli Aleotti e le ha incendiato la casa che poi gli alleotti erano allo sciopero. Quindi qualcuno fa spia subito hanno fatto la spia perché a Montecavolo c'erano poi tanti fascisti non è che eravamo tutti tutti hanno fatto la spia e dopo lo sciopero diciamo che è riuscito a Montecavolo e non negli altri paesi di Reggio perché se fosse successo questo in tutta la provincia eh, avevano qualcosa da fare i, i, i fascisti e i tedeschi invece così si sono, eh, si, si sono concentrati su Montecavolo, perché a Rivalta non è riuscito, eh, perché qualcuno diceva, così come dicevano dopo, insomma, che qualcuno diceva non andate perché vi, vi andate a far ammazzare. Vabbè, eh, questo eh, poteva anche essere. Comunque eh, le lotte erano da fare, perché facevano parte a... A, a, a tutta questa clandestinità che avevamo, lottavamo apposta per. per eh, a fare le lotte per arrivare a finire tutto questo. A casa mia hanno restato Lantinea, la Liliana e, e Narciso, perché hanno trovato solo quelli lì. Che aveva dieci anni? Narciso. Che Narciso aveva dieci anni perché ne compiva undici in settembre e lì eravamo in marzo e aveva ancora dieci anni dopo l'hanno poi riportato a casa lui, hanno tenuto dentro l'antina e la Liliana mia madre era rimasta a casa con i più piccoli la Beatrice che, eh, che era, aveva 5 anni era del 39 e avevano insaccato tutto perché se venivano a bruciare perché non si sapeva se se poi eh, rimaneva lì questo bruciare e dopo hanno arrestato tutti mio padre non l'avevano trovato l'hanno trovato dopo 7-8 giorni l'hanno arrestato e mandato in campo di concentramento in Germania gli Aleotti eh, sono venuti anche da loro e hanno restato il più piccolo che era un amico di, di Chico Catelani, eh, e il più vecchio perché hanno trovato quei due lì e hanno, arrestato, hanno mandato in Germania anche loro, il eh, piccolo che aveva, non so, 17, 16, 17 anni. E dopo, la sera dopo quella sera lì, noi da Gliardo vedevamo tutto il fuoco, eh, si vedeva perché là c'era un po' un'altura, tutto il fuoco che c'era scampato e che bruciavano tutte le case.